Ciao a tutti, in questo video parlerò di, delle maschere di inserimento dati di QGIS, farò vedere come è semplice creare queste maschere di inserimento dati e eh, farò vedere mh, una caratteristica molto interessante mh, eh, delle maschere di inserimento dati, cioè la possibilità di far vedere o meno alcuni campi in funzione dei valori scelti in altri campi cioè vi faccio un esempio questo layer è un layer puntuale che rappresenta i punti di ogni punto rappresenta un palo dell'illuminazione pubblica bene, se io ci clicco sopra mi compare una maschera per l'inserimento dei dati come vedete qua ora mh, alcune volte nasce la necessità di eh, far comparire alcuni campi come per esempio, faccio un esempio. Se io sono su, uh, su tipo di sostegno, il tipo di sostegno in questo caso è arredo urbano. Se vado a vedere la lunghezza sbraccio è zero, quindi tutti gli arredi urbano per me hanno tutta lunghezza zero. Ne prendo un altro, per esempio questo qua, questo qua anch'esso è arredo urbano, come vedete, lunghezza è sempre zero. Vediamo, ne prendo qualcun altro, vediamo se siamo fortunati. Eh, palo dritto, un palo dritto e ha anch'esso lunghezza sbraccio 0. Vediamo, ne prendo qualcun altro. Non so, questo qua. Palo dritto di nuovo, scusate, quando faccio una rapida ricerca. In questo caso io voglio, tipo di sostegno, voglio una mensola. Eh, selezione, chiudi, eccola qua. Zoom, ecco qua. Ora, allora, se clicco su questo, vedete qua, mensola, lunghezza sbracci 180. Cioè, qual è il succo del discorso? Il succo del discorso è questo qua. In funzione della tipologia, se è in funzione della tipologia, se urbano, mensola, mensola urbano, eccetera eccetera, voglio che mi compaia questo altro campo, lunghezza sbraccio per esempio, se io scegliessi arredo urbano, per me tutti gli arredi urbani hanno lunghezza zero di sbraccio, quindi non ha senso farlo comparire in una, in una maschera di inserimento dati, questo è il concetto. Quindi, questo campo deve comparire in funzione della scelta di un altro campo. Come fare questo? Questo è abbastanza semplice con QGIS. Intanto realizziamo una maschera di inserimento dati, per questione di brevità, eh, Sceglierò solamente pochissimi campi, quindi bastantare su modello qua, crea e qua dentro con un semplice drag and drop tipo sostegno e lunghezza sbraccio questi due bene. Per, eh, se ci clicco due volte mi compare solamente questa maschera di configurazione io invece voglio che compaia un'altra maschera, maschera di configurazione dove ho la possibilità di, appunto, di dirgli tramite un'espressione di farla vedere o no per farciò devo inserire, devo aggiungere una scheda che chiamo test1 test1 e all'interno di questa scheda metto la lunghezza sbraccio eccola qua lunghezza sbraccio quindi doppio clic su test anzi prima di, di fare quest'altra faccio applica e faccio vedere come compare ci clicco sopra vedete qua eccola qua quindi mensola, lunghezza sbraccio ora questo campo qua mi deve comparire deve essere presente solo se eh, mh, scelgo alcune di queste tipologie per esempio se fosse sospesa la sospesa non ha sbraccio quindi questo qua non ha senso che compaia questo è il concetto vediamo come fare questa, questa configurazione quindi andiamo su test, doppio clic e vedete compare quest'altra quest quest finestra da qua c'è, vedete qua control visibility by expression noi la attiviamo e qua compaiono tutti i campi Bene, a noi interessa uh, scrivere un'espressione in modo particolare, quindi vado su Epson e da qua a me interessa che solo su alcuni valori di tipo sostegno, vedete qua, tipo sostegno, quindi vado su campi, tipo sostegno, il tipo sostegno, se il tipo sostegno ha alcuni valori, allora deve comparire la lunghezza sbraccio. Quindi tipo sostegno, i valori, i valori possibili sono questi. Ora è ovvio che se è mensola deve comparire la lunghezza, sbraccio, se è mensola, arredo pure, se è palo, arredo urbano uh, no, se è palo con mensola sì e così via. Quindi qua la mia relazione è metto in, quindi tutti i valori che sono presenti in questa, quindi arredo urbano no, mensola sì. Mensola a red urbano sì, palo a red no, palo con mensola sì, palo con sbraccio sì, palo dritto e sospeso no, ok e chiudo. Quindi come vedete è una semplice espressione. Questa, significa, questa espressione significa se il tipo di sostegno che ho in campo, eh, se in tipo di sostegno quando io faccio la selezione sul tipo di sostegno è presente, eh, scelgo mensola, mensola a red urbano o palo con mensola o palo con sbraccio. In tutti questi casi l'espressione è vera e quindi mi compare eh, il campo. Quindi, ok, ok, ah, è ok. Quindi, se clicco qua, vedete menzola, è ovvio che mi compare. Ok, vediamo questo qua. Questo qua è sempre menzola, vediamo se siamo fortunati. Questo qua è sempre menzola, red urbano. Ok fatemi fare una ricerca rapida eh, cerca rapida please eh, metto sospesa per esempio selezione chiudi ce ne sono tre selezione ecco qua se io vado su questa e la seleziono vedete sospesa ma non compare nulla non compare nulla altro valore qual era questa qua questa qua vedete qua e non compare nulla ok oppure la stessa cosa se io sono in fase di inserimento dati in fase di inserimento dati in questo caso mettiamo il palo con mensolo ora se io cambio e metto palo dritto vedete è scompare se lo voglio farlo riapparire basta scrivere mensolo la prossima